alla presenza del suo figliolo Gesù perché potete usufruire di tutto quello che il Signore vi darà adesso mi sono seduto e voglio dare alcune informazioni globale informazione che potrebbero aiutarvi io ho un sito internet che nominato ed è famoso si chiama ww.gesulacluce del mondo.it digitando questo sito voi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 http2.barra barra, barra del mondo.it barra biglietto tratino visita trattino contratino bank trattino numero punto numero.htm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 Http2 punti barra, barra luce del 1 tutte trattino le trattino foto barra pulsanti 08.gfac 2 punti barra barra www la luce del mondo punto, it, barra h, t, t, p, due, punti barra barra v, v, v, punto